Uh, ma che bella carota che c'è sulla Switch! Oh, davvero c'è una carota? Fammi no, vedere! Non si può vedere! No, no! Ma come non si può vedere? Voglio vedere! No, non si può, mi dispiace! È privato. Beh, ok, ok, va bene. Allora no, non guardo, non guardo, però volevo un attimo vedere nel senso. Poi, scusami, eh, ma come ti permetti io adesso. Oh, no. Oddio, che ti è successa la voce? Niente, mi ero talmente tanto arrabbiato che era arrivato il. Uh... Uh, maestro strano che parlava dentro di me. <ride> Vabbè, Oddio, niente. ma chi è questo maestro strano? Scusa. E il maestro strano della Switch Perché tu dovrai costruire la Switch Una casa tipo Switch E io dovrò costruire una casa tipo Xbox Series X La nuova Xbox Series X Però Meglio la, la Switch Meglio la Switch Questi sono punti di vista Evitiamo se a voi preferite la Switch Oppure l'Xbox Series X Ditemi ragazzi Perché è molto interessante La vostra opinione Ah possiamo già iniziare? Certo certo Inizia tranquillamente E poi volevo dire ai ragazzi Che io questa Xbox La farò tanto colorata Perché più bella colorata Dovete sapere che io odio I uh, non colori Tipo il bianco e il nero che sono non colori Tutto, Tutti sanno che sono non colori E quindi eh, dato che odio questi non colori Non li voglio mai più vedere no? Purtroppo e quindi, io già lo so Cosa vuol dire tu lo, già, lo, già lo sai? In che lingua parli? Quante, vo quante volte che c'hai sgridati per i colori brutti? Tipo il ma, marrone eh, Ma stai parlando bassa No ma io sto gridando quasi Eh, Adesso stavi gridando troppo però eh cioè fai te un non attimo ci credo Comunque sì vi ho sgridati sul, sui colori brutti tipo il marrone Perché a nessuno interessa il marrone Cioè dai che, cioè, Vi piace la cacca a voi? Perché a me non piace Poi non lo so poi... Vabbè anche color cioccolato dai Eh esatto sì dipende un po' dai punti di vista dipende Ehi stai se... criticando i miei occhi? No No tu hai gli occhi eh, strabici Ehi no. Ok che non ci vedo molto bene però dai Non è che sono così strabica eh eh, esatto, vabbè, comunque, insomma, a volte diciamo che gli occhi ti possono partire a caso Adesso io sto facendo il logo, devo mettere il logo della, della cosa, della Switch, ok, così Tanto la mia sarà più bella Sì, della Switch, certo, dell'Xbox No, non sarà più bella perché tu non sai fare, non so vabbè, dicio, diciamo no, ragazzi... sei cattivo, ora mi offendo No, non piangere, però non piangere, dai, per favore, non piangere Perché sennò poi dopo io mi sento in colpa e non voglio sentirmi in colpa Mi stai prendendo vabbè. in giro? Mi stai prendendo in giro sì, no. Scusate ragazzi Sto, Stavo ridendo leggermente in modo strano Però mi rendo conto Walls Walls ho detto Beh, Dovete sapere che io queste cose tu, devo fare Tu Bari Tu si comandi Guarda se li, se li sai usare usali Però se non li sai usare evita di usarli Se no poi dopo rompi tutto Anche non le palle Non voglio rompere tutto guarda Esatto quindi evita di usare Comunque io sto rompendo proprio tanto le palle ai ragazzi che mi stanno guardando in questo momento Perché nel senso io dovrei anche fare qualcosa di questa casa invece che continuare a fare l'Xbox um, Cioè dico la, la forma esterna ma guardate che la forma esterna è super importantanza Perché senza la forma esterna noi, noi non avremo assolutamente l'Xbox no? Cioè <ride> è chiaro Beh è no? logico ma anche un po' meno logico tu che cosa staresti dicendo, scusa, ma sei normale? È logico, sì. ma è anche poco... Allora, meno logico. senti, oh un no. Xbox senza niente dentro non funziona. Oh no. oh, ah, ok, ok. Eh, sì, esatto, praticamente non funziona un Xbox senza... Come un Xbox senza niente all'esterno farebbe schifo, come la Switch. Esattamente, farebbe schifo. Non insultare la Switch, eh? Ok, va bene. No, perché io ero tanto tentato di insultartela. Cioè, do dovresti sapere che io in questo momento sto pensando, ma che, cioè, è, è, è, sta, cosa sta facendo? Con questa switch, do dove se l'è messa? Perché se l'è Sì, la streccia. mia sarà una casa bellissima, non bella, bellissima. Ok, ok, sono contento che tu lo pensi. L'importante poi è questo, no? Dopotutto, se, eh, se lo pensi, diventa realtà, no? Giusto? Ti spera, guarda, ho un sì, po' di esatto. dubbi, però lo spero, dai. No, vabbè, diciamo che a volte potrebbe succedere che se lo pensi poi diventa realtà. Quindi, infatti, adesso i ragazzi mh, voteranno me perché io sono. Cioè, sto facendo una casa bellissima. Cioè, guardate qua in confronto a quella di Chiara. Cioè, non andate, li come? puoi corrompere. Ovviamente dovete votare, ragazzi, votate voi quale, quale casa, secondo voi, è la migliore, quella Xbox o la Switch. Però, alla fine, prima aspettate, se no. Cosa votate? Ok, uh, adesso devo scegliere una door. Vediamo una door bella per la Switch. Io ah, sapete cosa? Ho un'idea Strabiliante eh? Hai detto eh. Switch invece di Xbox comunque oh. cioè, Tu fai l'Xbox e neanche ti ricordi Che fiscale Non so perché ho detto questa cosa Non so nemmeno cosa voglio dire <ride> Però guardate eh, sono un genio Io qua uso, uso la tattica del, del design uh, tozzo Ehi <ride> No, no, no, ok che questo può sembrare una sorta di cosa un po' più imbarazzante Però, guardate che questa in realtà è la porta d'entrata dove entrano i dischi E non solo con alcune persone, non solo Oddio, si... no <ride> Così mi fai pensare male però, eh Molto male, molto male, anche io stavo pensando molto male Però adesso sto pensando a come camuffare questa, questa entrata, no? Perché sempre può essere un'entrata come può essere un'uscita, no? Quindi... Cosa... Come posso mascherare questa entrata, ragazzi? Non so, ditemi voi Cioè, per ora... Mm, Io non te lo dico perché siamo rivali mm, Ok, va bene, hai ragione Dopotutto, i rivali non si dicono le cose Però... Faccia, facciamo così, facciamo così Ho un'idea Fidatevi di me Fidatevi che è bella Allora, dove... Window, eh, win, win, vai, vai a cagare, window. No, però, no, hai ragione, glass. Erano glass, adesso vi faccio vedere perché è molto importante. Praticamente, io stavo pensando di prendere una door normale, questa qua, che fa anche contrasto, molto carina. E poi dopo di fare questa cosa qua, che sembra quasi l'entrata. È eh? <ride> lo sapevo, lo sapevo che vi piaceva. Vi piace giusto perché non puoi fare vi... le cose troppo belle, te lo dico perché se no non è giusto. Mm. Ma stavi parlando basso, tu male, ma proprio male Ma come? Eh, fidati Ok, um, sono contento di fare le cose talmente tanto bene Perché poi Chiara perderà Quindi io me la prendo con comodo, ragazzi, tranquilli Che non Ma non è giusto, inizia. non si fa così Perché non si fa così? No, si giochi sui miei sentimenti Ma cosa sta dicendo? Ma è deficiente Ma perché dovrei giocare sui tuoi sentimenti? Ma chi c'è nel senso? Io sono una bravissima costruttrice di primo livello eh che, che, sì, ok. Se lo dici tu. Se lo dice re tu, ovviamente usa i colori. Cioè, nel senso non te l'ho detto all'inizio, ma era ovvio che tu dovessi usare i colori. beh giusto. secondo te, se guardi la mia casa. Non morerai solamente per i colori. Ok, bene. Anche l'interno, però. Allora, obvio, obvio. qua ragazzi faremo un angoletto cucina perché questa casa è un po' piccola, dovete sapere che l'Xbox all'interno deve essere piccola perché poi dopo chiaramente deve avere cose più importanti, no? Dopo tutto, tipo uh, la cucina, tutte le Xbox hanno una cucina dentro per certi nani, che nani da giardino che entrano tipo nel nell'Xbox e anche altre cose che entrano peraltro, no. non diciamo... Uh, eh sì, come no? Uh, Tutte le si dice, no? Però io ho paura che tipo Microsoft mi denunci. No, scherzo. Mi dissocio comunque da ciò che sto dicendo, no? Vabbè, ma non ci sto dicendo <ride> assolutamente ti niente. Denuncia. Io intendevo i dischi che entrano <ride> nell'Xbox, ovviamente. E quindi, <ride> ma infatti, ma c'è chi mi caga, no? Uh, questa cosa <ride> ho detto una cosa molto cattiva verso me stesso. Mi devo vergognare per questa cosa che ho detto, e quindi adesso mi, mi sculaccio. Scherzo, chiaramente. <ride> Chiara, però parla di più. Se no, poi dopo Dunis urla. Ok, bene. Uh, no, stai parlando? Oddio, lo sai com'è un po' di topi eh, in casa? Dovrei un po' ucciderli. Ma, cosa vuol dire topi in casa? Mi devo preoccupare? Sì, eh, devo chiamare disinfestatore di topi perché... No, no, no. no, no, no, no Stanno occupando stiamo... un po' la lettera. Ok, elettrica. ma tu quando inizi una frase, finiscila velocemente. Ti devo fare i corsi di linguaggio parlato oppure devi sì, dire... Dirgli... Sì. Fidati che l'ho finita Sto... subito Parla, più e alto parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, ok aspetta uh, se, se hai problemi di topi mh, per un attimo non parla non lo so io sto facendo le mie cose vai a cagare adesso noi ragazzi qua facciamo una cosa bellissima cerchiamo di fare una cosa bellissima questo dovrebbe essere l'obiettivo comune di tutti quanti i costruttori su minecraft voi siete costruttori su minecraft ah che peraltro io vi sto dicendo che cerchiamo costruttori su minecraft molto bravi che sappiano costruire mappe molto belle quindi se voi siete costruttori su minecraft mi raccomando venite e tutti quanti ne saranno soddisfatti soprattutto perché noi riusciremo a costruire Cose bellissime Soprattutto vivremo avventure Bellissime insieme Chissà che magari Non diventerete Nostri nuovi amici Ed entrerete A far parte Del gruppo di Dunis Perché ovviamente Poi dopo le persone Che entrano E ci stanno simpatici uh, Ovviamente Alla fine Va sempre a finire Che praticamente Registrano con noi Anche perché poi ci sta sempre, no, avere tante persone Quindi, se volete costruire E se siete abbastanza grandi, beh, 13 anni Perché poi su Discord si può entrare solo a 13 anni E ricordiamo su Discord. Eh, esatto E poi comunque uh, Discord ce l'abbiamo sotto in descrizione E poi se avete voglia anche di andare sul mio Instagram Che è eduniser.rfp Mi pare una roba di questo tipo Poi magari, vabbè, insomma Comunque c'è sotto nella descrizione E questo, niente Piccola sponsorizzazione finita Uh, però io sto cercando una cosa. No, per favore, da sto, ce sto la puoi qua. fare, vai, credo in te. Eh dai, allora, cerchiamo di fare le cose fatte bene. Tipo, qua prendo la coca. Eh, la craft Cola, la mh, altre cose, tipo questo, questo, molto bene. E le inzuppiamo un po' su questo tavolo. Ma Chiara, io ti sto sentendo Ma leggermente. Non le sul tavolo? Eh, le, mh, ci piscio sopra. Che Ma schifo. scusami Che schifo questa cosa non dovevo dirla Mi dissocio totalmente da ciò che ho detto E mi devo anche vergognare di me stesso E di, della, de, delle persone che mi stanno intorno Anche perché tipo tu E anche Ehi. colpa tua Perché eh, <ride> sì sì sì sì Però sono, sono contento. una brutta influenza Sei già sì. che sono una brutta influenza Assolutamente Assolutamente Proprio così Allora bed Adesso devo fare una bedroom fatta bene Fatta assolutamente. Cosa scritto, ragazzi? Avete visto? Ho scritto una cosa molto strana che però non, non, non devo scrivere, chiaramente. E poi qua mettiamo. Guardate, metto una. Creeper Cola. Creeper cola, vieni, saltami sul cola. La voglio anch'io. Però, chiaro, io ti devo dire che il tuo microfono a volte non si sa perché, ma fa cose tipo. Come sì, una frigiditica. È colpa dei topi Oh no, io ho colpa dei topi che ho nel cervello Che metto le musiche paurose Quando dovrei mettere musiche felici Ok, quindi questi topi a volte ti saltano sul microfono E ti fanno, ti scurreggiano dentro Che caspita fanno? Probabilmente sì Arca zozzurellona! Porca zozza, porca caccona Cioè, è colpa della caccona, no? C porcosa. È sempre colpa sua Sì Ce l'avevo detto io Eh, tu me lo dici sempre Tipo quando siamo nella stanza da soli Tu dici, eh, Dunis è colpa della caccona eh, sì, mi racconti... ca... Oddio ho rotto tutto No in che modo hai rotto Cosa hai Guarda fatto? ti prego Non mi dire che hai rotto le cose Chiara No no no però è Oh che rotto. schifo ma mi fai vomitare? Cioè, ma... Comunque abbiamo quasi finito io te lo sto dicendo eh, Come? Muoverli, sì. No non è possibile io non ho fatto ancora niente Muoviti muoviti e eh, cosa Non ti ho, topi, non riesco non a fare ti ho detto cose. che avevamo solo 10 minuti cioè, ormai siamo al 12 minuti, massimo 15 minuti Ci possiamo a, a, a, a fare Avete capito, no? Cioè, possiamo andare avanti per 15 minuti Ma non di più, creature Non di più, perché sennò poi dopo diventa brutto, brutto E poi si sente la tua tastiera di mer... Di, di guarda com schifosa Come è, com è possibile? Sì, fidati, perché tu stai, stai premendo tipo i tasti così, guarda Aspetta, però prima devo prendere la modern tv perché faccio così eh, No, come possibile? Sì, sì, sì, ma tu non ti rendi conto Ma tipo premi così proprio oh, no, ho rotto tutto eh, Non devo farlo, mi chiedo scusa Hai rotto la tastiera? Sì, sì, ho rotto la tastiera, adesso non, non riesco più a muovermi Adesso infatti mi arriveranno pure i topi da me Che eh, userò i topi Come al posto della tastiera Schifo. Non lo so, una nuova invenzione Baidoni, sì. <ride> sì Adesso, comunque ehm, Vi dico che ci saranno nuove serie In arrivo Uh, spero che siate contenti di questa cosa Io lo sono molto, ovviamente E poi questa serie comunque Questa serie di costruzioni, secondo me, è anche bella Perché noi parliamo anche di cose che Extra, extra, no? Extra, cioè nel senso Cose parliamo... molto strane Ah, cose proprio che... Eh... Capito, no, ragazzi? Cioè, capitemi al volo anche voi, no? Scherza. Cose che assolutamente non si dicono, ecco. Sì, co cose che nei, nei video, soprattutto tipo quelli roleplay, non diciamo perché chiaramente non è che possiamo distogliere l'attenzione dai, dai roleplay. Tu stavi parlando basso, te lo sto dicendo, giusto se ti interessava, poi non lo so, magari non ti interessa. No, guarda, non mi interessa più perché... Scherzo, ah, ovviamente. Mi, ah, interessa no, tantissimo, ecco. mi interessa tantissimo. Ah, ecco, no, perché nel caso, no, insomma, cioè, come, come decidi tu, ecco. Cioè, dopo tutto, io non è che ti voglio obbligare a fare qualcosa per caritizia, cioè, nel senso, lungi no, da me no, dal umano. No, assolutamente, farlo. anzi. È da, è da fare qualsiasi cosa che non c'entrano assolutamente niente con l'essere umano e con non l'essere Scusate se vi sto, se sto dicendo Stai cose. Me ne sto esclerando. Mm, può darsi, può darsi assolutamente. Ah, adesso io qua posso mettere i poster I miei preferiti poster. Tipo voi avete visto? Scrivetemi nei commenti se avete mai visto Plants of the Planet. <ride> oh, io no, sinceramente. Però potrei mettere anche eh, Batman. Avete mai visto Batman? Dai, che c'è, nel senso. Se non avete mai visto Batman, dovete io ne vederlo visti. assolutamente. Eh, io in realtà non ho visto nemmeno Batman, Mi chiedo scusa per questa cosa Come mm. no, io la conosco da quando sono piccolina Davvero? Sì Oh, cute, non ci interessava comunque saperlo Va oh, parla! Allora, allora mi escludo Chiara, Chiara, Chiara, quando io non parlo devi parlare tu, è così che normalmente funziona in una relazione umana, no? Quindi, quando uno non Ma parla Ma non riesco, a volte non ti sento per colpa dei topi ha sempre sti topi, porca zozzurellona cagona. Mannaggia i topi, io, che devono sempre rovinare tutto. Guarda che eh, chiamo la disinfestazione, io, eh. Non è possibile. Sì, ti prego. E poi parla alto. Scusate se vi ho spaccato i timpani, è normale, eh, però insomma. Vabbè, diciamo che abbiamo finito. Dai, c'è la cucina, c'è la camera da letto. Cosa vuoi metterci anche il bagno? No, il bagno in realtà non si può mettere Sapete perché? Perché mh, sotto non posso scendere Dato che è tutto rotto Dato che io a nonno gli ho detto 20 anni fa Di fare qualcosa E peraltro vediamo un attimo mh, Non c'è ora qua in stanza nonno Però si dovrebbe vergognare nonno Perché ho detto di fargli Di fare questa cosa Non l'ha ancora fatta Cioè come si permette? Che lui ha detto Eh sì, sì, sì tranquillo È una sua Lo faccio sua. Sì Poi una volta Sai Beh, cosa ha fatto? È un vecchio, da Ci sa che riposa eh. Sì, sì, assolutamente Ma poi una volta sai cosa ha fatto? Ha Cagato sopra tutta la tastiera sua, ovviamente non mia, ci mancherebbe altro. Che schifo. Ha fatto no, completamente. Che nonno. Esatto, perché si è confusa col cesso, si è confuso col cesso. E poi io ho detto: Ma come caspita? Ti è venuto in mente di farla qua sopra? No? E l'ho visto proprio con i miei occhi, proprio questi occhi qua. E' immagino te è stato oh, scandalizzato. Sì, sì, sì, sì, scandalizzato. Ovviamente, mi dissocio da ciò che sto dicendo. E sto scherzando, giusto per. Uh, nel senso, non pensate che sia veramente così. <ride> Allora Chiara, mi spiace ma ormai è la fine Abbiamo finito Ma non sono riuscita a fare niente Me ne rendo conto, infatti credo che tu stia eh, Leggermente deficiente Perché io, cioè ehm... Finisci Cioè, Finisci nel senso, no, no, non finisci Perché abbiamo finito Questa è la casa di Chiara ragazzi, abbiamo già visitato Vabbè Guardate, guarda l'esterno dai L'esterno è molto bello devo dire Ma l'interno non c'è. Io. Fa abbastanza schifo. Mi vergogno per questi video. Vi chiedo scusa dal profondo del cuore. Capisco che voi possiate essere delusi da persone come queste. Anch'io potrei esserlo. Eh, anche perché poi, cara, mi dovrebbe seguire. Perché dobbiamo visitare la mia casa e capire come si fa una Se casa in così. poco tempo. Cosa vuol dire? Ah, tipo, ti devo tippare, ma ti tipo subito, cara. Chiacchiera Allora, no, mi sono tippato io. No, no, Vabbè, allora ti tipo in casa, sai cosa? Ti tipo in casa così almeno. Sono qua, sono qua. Che... Ah, sì Eh, perfetto, bene, no. bene. Ah, ciao Che bella casa Praticamente non è vero. questa Oddio la torta Eh no non mangio. si mangia no, no no non si mangia eh, ti, ti, ti, ti devo dare le sberle in testa sai Come ti no, permetti No no scusa scusa Ok bene Non la bene. mangio Però bellissima skin devo dire si, si è cambiata la skin Prima aveva una skin di me L'altra la era un pochino brutta mm. E invece questa skin è molto più bella Adesso eh, questa è la cucina Invece al piano di sopra C'è la camera da letto Con tutti i poster Bellissimi di è è buia fine. No, perché se tu premi uh, la, le, le, le freccette vicino al maiusc, che tu non sai cosa sia, però insomma... Vabbè, eh, io vedo bene, guardate che bella, ragazzi. Mwah, l'ecco... Questa camera, dico l'ecco la camera, chiaramente. Ah, non ok. Non pensiamo male. Ok, bene. Uh, niente, abbiamo finito. Questa, chiaramente, l'Xbox vista dall'esterno. No, è brutta, molto non mi piace. La mia è meglio. Anche se da... non c'è l'interno Guarda dall'esterno uh, in realtà la mia rispecchia molto l'Xbox Tranne che è colorata uh, E quindi cioè, nel senso io non è che potevo fare di più Mentre la tua non rispecchia affatto la Switch Perché non so che caspita potrebbe essere Però devo dire è più Giocosa Senti mh, più sono stata un po, po' creativa Troppo creativa, però dai, ci spazio. sta. Daremo spazio ai, ai ragazzi di Oh, caspiterina, sono stupido perché oh, vabbè. Eh, daremo spazio nei commenti ai ragazzi di rispondere, di, di, di, di votare queste case. Quale per voi è la casa più bella, ragazzi? scrivetecela eh, E no, secondo me... Secondo me l'Xbox, molto più bella l'Xbox. E ovviamente votate scrivendo, oppure non lo so, mettete... Caspita, ne so, mettete le ciambelle, che sono buone quelle ciambelle. <ride> e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!